con la nuova energia di guarigione con le nuove frequenze dell'arcangelo Michele e questo è un mio video di presentazione per il prossimo webinar di guarigione che si terrà da casa ok? E quindi voi avrete la possibilità di collegarvi al webinar eh, attraverso il vostro pc oppure attraverso il tablet o addirittura anche attraverso un cellulare e le date di questo webinar saranno eh, il 30 di, eh, maggio 2021 quindi due giorni intensi immersi nella nuova energia eh, di guarigione oggi è possibile accedere a un nuovo livello di guarigione attraverso queste nuove eh, frequenze eh, che riguardano appunto le frequenze dell'arcangelo eh, michele si tratta di una nuova energia che comprende tutte le energie di guarigione di amore fino ad oggi conosciute ma diciamo sia espande in un livello molto più complessivo, molto più comprensivo, molto più grande ehm, e quindi va a comprendere la cosiddetta luce ok ma anche informazione infatti la luce informa le cellule eh, riportando diciamo il nostro corpo fisico mentale emozionale spirituale eh, riportandolo a uno stato di equilibrio ok per chi conosce la fisica quantistica eh, noi sappiamo che eh, viviamo in un mondo un pochino caotico viene chiamata anche entropia e invece questo nuovo livello di guarigione va a portare in un livello diverso in una Dimensione spazio-temporale dove tutto è armonico, dove tutto è equilibrato. Quindi eh, disarmonia ritorna a essere armonia: una, un, uno stato dove c'è carenza di luce, la luce viene integrata. E qua, e qua si ritorna appunto al uno stato di puro di equilibrio in tutti i livelli. Anche livelli a noi sconosciuti, sconosciuti a livello mentale, no? che non sappiamo, non siamo nemmeno in grado di comprendere. Questo vuol dire che la guarigione arriva per tutti? La risposta è sì, da una parte, nel senso che tutti ricevono la guarigione laddove la persona ha bisogno, laddove l'amore divino decide e sceglie per noi, tutti avranno la guarigione che desiderano, io questo non lo posso sapere, sono semplicemente una facilitatrice, sono le nuove energie, le nuove frequenze che eh, Essendo una forza completamente intelligente, nel massimo rispetto anche del libero arbitrio, dell'anima, del sé superiore della persona, la guarigione arriva là dove tu hai. Eh, più bisogno quindi sono io, io o voi che imparerete questo lavoro a veicolare la guarigione no, voi diventerete come dei, delle antenne, dei catalizzatori attraverso eh, le vostre mani, il vostro corpo, voi riceverete queste nuove energie, questa nuova energia di guarigione, riuscirete a sentirla nelle vostre mani e sarete in grado di trasmetterla ai partecipanti eh, e quindi sarete in grado di ricevere, trasmettere eh, le frequenze, quindi diventerete sia facilitatori della guarigione eh, per voi stessi, per, ma anche per le altre persone e viceversa, le altre persone faranno lo stesso lavoro con voi, eh, diciamo che è un seminario meraviglioso di due giorni dove si parlerà tanto de, di come è importante diventare un buon facilitatore di guarigione trascendendo anche l'ego, quindi il sé personale e quindi il bisogno di voler controllare il bisogno di volere a tutti i costi guarire un'altra persona, bisogna uscire dall'ego per fare questo tipo di lavoro, eh, se fosse per me tutti guarirebbero nel mondo ma esiste un piano superiore e bisogna avere il rispetto del, di ciò che Dio ha scelto per noi, eh, io ho assistito anche a guarigioni fisiche, emozionali, spirituali attraverso la mia facilitazione personale sugli altri ma non sempre questo avviene, quindi ci vuole umiltà, ci vuole un grande senso di responsabilità, però a prescindere questo lavoro porta amore gioia e serenità alle altre creature alle altre persone quindi questo, potresti decidere di partecipare a questo seminario per te stesso per avere questa energia di guarigione per utilizzarla per te stesso per i tuoi cari per i tuoi animaletti il tuo gattino il tuo cagnolino la mucchetta l'agnellino se vivi in una fattoria o in, una, o in un santuario potresti utilizzarlo per facilitare la guarigione alle piante alle, alla madre terra e eh, anche perché magari decidi di volerlo fare semplicemente per te stesso o magari addirittura vorresti intraprendere un lavoro dove aiutare le altre persone, ok? Quindi è una scelta molto personale, eh, è un grande lavoro. Mh, non solo di guarigione ma si parlerà tanto di radicamento alla terra, è molto importante essere degli operatori di guarigione radicati, centrati, equilibrati, è molto importante un certo tipo di riallineamento per riallinearsi alla guarigione, ma ne parleremo durante il seminario, diciamo che questi sono insegnamenti portati direttamente dal, dal grande al mio grande maestro che è l'Arcangelo Michele e quindi gli stessi insegnamenti che lui ha portato su di me io li, li porterò uh, a voi, okay? essendo io un'intermediaria dell'Arcangelo Michele. Eh, lui è molto presente in questo lavoro di guarigione, le sue frequenze sono molto potenti, sono molto protettive, eh, quindi in questo campo di guarigione entrerà solo la luce, l'amore, la pace, la bellezza, la guarigione, l'armonia, la spensieratezza ehm, e molte persone hanno esperienze meravigliose durante queste sessioni di guarigione, alcune persone sentono dei profumi mai sentiti prima, altre persone vedono dei colori, altre persone ricevono dei veri e propri messaggi dai propri angeli, altre persone semplicemente sentono una grande pace, una grande serenità una grande connessione con l'infinito, sono esperienze molto singolari e l'esperienza che si ha durante le sessioni di guarigione non, non ha niente a che vedere con la guarigione in sé, nel senso che una persona potrebbe ricevere la guarigione che sta cercando e magari non sente niente di trascendentale durante l'esperienza della sessione di guarigione, quindi sicuramente un grande un, si entra molto prima in uno stato meditativo, molte persone entrano in meditazione, quindi entrano dentro se stesse quindi entrano nel proprio sacro cuore sentono l'amore l'amore grande, la pace interiore che è dentro di voi che è dentro di noi quindi veramente io vi consiglio assolutamente se siete nella linea dell'Arcangelo Michele, se volete imparare gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, se volete accedere a queste nuove frequenze dell'Arcangelo Michele, se sentite questo come chiamata, eh, allora contattatemi e iscrivetevi al webinar. Eh, vi volevo ricordare che assolutamente c'è una preparazione energetica per partecipare a questo seminario, quindi è importante assolutamente che iniziate. Iniziate a procedere con le preghiere di protezione psichica giornaliera, la preghiera di protezione della casa e degli ambienti e il processo di liberazione. Come? Preparazione energetica per rispetto per voi stessi ma anche per rispetto nei confronti degli altri eh, partecipanti queste preghiere sono gratuite sono disponibili nel mio sito www.connessioniangeliche.com nelle risorse gratuite non esitate a contattarmi eh, c'è la locandina del seminario su internet sul mio sito connessioneangeliche.com ma potete chiamarmi a questo numero 49 50 08 40 per prendere in ulteriori informazioni sul webinar io vi aspetto con tanto amore eh, se questa è la tua strada seguila ascolta il tuo cuore io vi abbraccio vi saluto e ci sentiamo presto ciao ragazzi ciao ciao